Madonna mia, ma cos'è? Cos'è stato? Tipo un ringhio! Allora, ragazzi, stasera in indagine oltre a noi ci saranno Enrico. E lei, Beatrice. Avremo una mano in più, scatteranno delle foto e poi ci passeranno il materiale nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie. Siamo pronti e iniziamo l'indagine? Sì, sì. Ok? Andiamo. Questa villa chiamata la villa del diavolo e volevamo capire se insieme a noi c'è qualcuno. Se c'è qualcuno può fare un rumore, può farsi sentire, può illuminare la strumentazione che abbiamo. C'è anche Enrico che scatterà delle foto, quindi chiunque ci sia c'è il K2, il K2, il ragazzi, K2, il K2, il ragazzi, K2 di si sì, sì, sì. No, veramente, è di già. Sì, sì. Quando ha detto... Quando ha eh. detto di farsi delle foto? Sì. Però può scattare questa foto, non ha detto dove vuoi tu, eh. Il K2, il tuo, il tuo. Ancora? Sì, sì, sì, sì. Mamma uh. oh. mia! Ma no. puoi fare anche un rumore? anche che pochino più Claudia sì poco però rispetto a chi c'è qua con noi in questo momento è vero che qua dentro sono state fatte delle messe nere Guarda! Sì, è sì. Guarda! Sì, è un sì? Claudia ha chiesto, è un sì? Rispondi accendendo le lucine, come hai fatto prima. Acceso, acceso. Io accendo anche questo. Ha ah, tutta un'altra scala, sì, sempre un variante... Un varia... Ma lì non si vede, vista. sì. Vabbè. Sì, effettivamente. Occhio, eh. Io ho acceso anche questo. Ed è un altro, K2, ma con... Una scala diversa. Una scala diversa. Più sensibile? No, per variazioni molto più forti. Ok quello che suona no, resta, è questo. puoi di nuovo illuminare lo strumento? il tuo! guarda appena detto, guarda. Appena detto. Guarda. quindi sei stato evocato durante una di queste messe? poco poco si è illuminato faccelo capire bene Illuminano forte, fino al rosso. Sei stato evocato in una di queste messe? Ah, oh, si è illuminato il mio. Chi sei? Sei una donna? Se si illumina lo strumento. Sei un uomo? Sì, è un Qua non molto distante c'è una strada, quindi probabilmente alcuni rumori sono andati da, dalle macchine che passano. Hai eh, voglia di parlare con noi? Ti dà fastidio che siamo qui? Vorresti che ce ne Dacci un segno della tua presenza? Durante il sopralluogo sono successe un po' di cose, abbiamo avvertito un po' di rumori. Sei stato tu? Sei stato tu a farti sentire oggi pomeriggio? C'è qualcosa che ti disturba? Strano abbia brillato prima E adesso? dopo. Magari non è qua o Non magari è in questa stanza Si scarnisce dice, sì, sono qua, adesso cercatemi Dobbiamo venirti a cercare? Vedi dai possiamo cominciare a girare un po' Se sì. Si sì. Sì, proviamo a spostarci Proviamo ad andare di qua? Ma io direi, facciamoci prima un giro... Qua sotto dici? Sotto? Cioè qua, questo, questo piano, piano, piano. Qua. Eh, oh, sì. il piano terra oh, Guarda, oh, guarda, ragazzi, guarda, guarda, guarda, guarda! Scatta, scatta! Come hai detto il piano terra? Sì. cavolo! Sì! Sei il piano terra? Andiamo! Oh, Porco, oh, no! no. Un rumore metallico, come oggi, carico, come sì, oggi uguale no. identico nuovo, Uguale sì. identico laggiù È vero, anche giù pomeriggio mentre facevamo... Ma scusate, faceva esatto, ma sei di là il suono? Dovremmo andare di là ah, bai, eh. No, vabbè, ma da quella direzione Ma io andrei prima qua Puoi rifarlo? Il K2 di Alessandro? Vabbè, tu puoi rifarlo Cos'era? Cos'era? Tu, tu, no, qualcuno con le scarpe. <rugge> No, si sono... Tu, tu l'hai sentito? Sì, sono... Nitido, eh? Hai sentito che tu? Proprio... Ah no, io l'ho no, sentito. sentito. Aspetta, aspetta. Shhh. Shhh. Shhh. Raga, parla. Che cos'è? Uh, uh. Sta parlando. Cazzo. Ma cosa? È eh, non lo so, parla? che cosa? Siamo in silenzio? Shhh. Veniva sempre da là, da là, da là da sempre da, da, da la, quella stanza di là. Sì. Tranquillo Ale, sono qua, non sparisco, non ho ancora questa facoltà. Aspetta, Shh. C'è qualcuno qua? Ragazzi, sì, guarda se è acceso. Quando c'è qualcuno qua da, da più, da più. Che c'è? A me si, non un amore Oh, ancora oh, oh, cazzo? Te da porta Ma... sei qua? Ale, chiedini di interagire magari con la porta sì. di provare a, a chiuderla o ad aprirla ancora di più Se sei qui, se sei così forte fai muovere la porta che c'è davanti a me Il K2, il K2 Prova a toccare la porta cosa? C'è una freccia sulla porta. Sì. Come? No, no, mi sembrava che. Sì, c'è il disegno di uno Fai un rumore? Ragazzi ho sentito ancora un. Sì. Sì. Io adesso. Ultima è... brillare il giocato di cuore fino a rosso. Dai, siamo qua. Cosa stai aspettando? Oltre a farci la strumentazione, fai qualcosa, fai sentire un rumore. Tipo della Sì. Dell sì. No. No, no, non può essere. Dove veniva? Non lo so. Ma questa che stanza è? Proseguiamo di là, ragazzi. Eh, non Sì, sì. Stiamo venendo nella stanza dell'altare. No, ragazzi. Non so. Allora. Non so perché c'è una botta d'ansia. Mm. Oh, tu? Sì. Eh, non è bello, allora. Guarda. Guarda. Sì, qua sì. Guarda. mamma mia ragazzi mi sfoca la, la videocamera cosa? Eh, non lo so mi, mi sfoca solo che non riesco a riprendere guardali, tutti e due faccio io, faccio Ma okay. io Cos'è che avete chiesto? Niente, sta mettendo a fuoco qua vicino. Ah si? Sì? sì? E è non c'è un cardio a fuoco. Sta mettendo a fuoco là anche sulla foto. Faccia una gente di messa fuoco. E oh, oh, a fuoco. E fuori dai una mano al fuoco. Fuoco. Tu hai scattato? Non riuscivo a scattare, no. Ah, ah oh, caspita. Ma non metteva fuoco vicino. Manca anche a me oh, dava proprio. Oh, Fuoo! Oh, Porca oh, miseria! Scusa così. Era il titolo di terra, eh? Ma cosa stai? Eh, non lo so, un rumore. È stato brutissimo, mi sono spaventato. Era il di te, cioè, dietro di me... Ma che cosa? Un rumore, ma forte, forte, eh? forte, mi sono spaventato. Mi ha fatto ancora questa cosa. Oh, io, senti. Guarda, anch'io ho avuto lo stesso problema ora! Ma cosa? Ma ragazzi, io ho problemi a mettere a fuoco con la videocamera, ok? okay? E lui ha problemi a scattare con la, con la fotocamera. Ma vuole essere ripreso dalle foto? Non vuoi che ti riprendiamo? Stai interagendo tu con la mia videocamera? E con la fotocamera di Enrico? Ti fai sentire di nuovo? Che sono le teste? Perché sono tutte tagliate le teste di, questi, di queste figure? Ho anche i visi, due. Ah sei quello un viso. Forse Ma non è che vuole che facciamo qualcosa? Parliamo, proviamo il post box, dai, qua mi sono una bella. Sì, la io direi proprio di sì. Ok. Sì, sì. Eh. sì. Claudia! Oh. Claudia di brutto! Sì. Alessandra e Claudia ha detto.